Beh, e adesso è il momento di dare la parola a un grandissimo professionista, un professore che ha dato la sua vita a, a trasmettere questi, queste conoscenze a moltissimi medici, ha veramente dato e dà ancora tutto quello che ha per trasmettere questi concetti importanti, un carissimo amico, professor Pier Giorgio Spaggiati. Grazie Giorgio Terziani, grazie. La tua relazione è stata bellissima e devo dire una cosa, che adesso che ha parlato io posso uscire perché ha già detto tutto lui. però forse qualche cosa non ha detto. E allora per spiegare bene come arrivare a questo dispositivo, che è veramente fantastico, io ho avuto in dono questi biscotti, sono passato lì e mi ha detto, scusi professore, provi questi biscotti, ma in questo momento non, non mi interessa provare i biscotti, C ho in mano questo pacchetto. E vedete che questo pacchetto lo sostengo io, ovvio, eh, perché se lascio la mano cade per terra, spacco anche i biscotti. Perché faccio questo esempio? Per dirvi che il peso di questo oggetto classifica anche un'altra grandezza fisica meravigliosa che si chiama massa allora vuol dire che questo oggetto che ha peso ha una massa ma non faccio una lezione di fisica faccio il medico e allora dico ma dentro il corpo umano noi siamo formati di masse? eh certo è ovvio, eh, cavolo pensa al fegato, al polmone, al rene, alla C1, alla S1 siamo fatti di masse ma voi in università molti medici che sono qui presenti c'è stato qualche professore che ha detto ma scusa eh, siamo fatti di masse e quindi per la fisica quantistica la massa è legata all'energia sottesa a quella massa lì ovvero e eh, vuol dire che questa roba qui che ha massa è una forma di energia. Allora vuol dire che il mio fegato, il mio pancreas, il vostro, che sono masse, sono forme di energia. Quello di cui ha parlato lui. È l'energia come si esprime. Ha fatto vedere delle slides meravigliose. Si esprime con un'onda. Ma quando mai a medicina qualche d'uno ha usato dire una cosa del genere ah sì, no, no, vero forse qualcuno l'ha detto no, l'ha detto in un altro modo perché? è perché se io eh, vado dal, dal mio collega cardiologo e mi fa l'elettrocardiogramma e io mi sono divertito eh? mette degli elettrodi, vede la corrente l'ha ripetuto lui e io ho detto ma com'è la corrente? ma l'organo cuore emette corrente? sì certo che mette corrente anche perché se non la mettesse la vediamo male eh? ma la corrente la corrente che io vedo qui attraverso la lampadina attraverso questo, attraverso il radiomicrofono è tutta corrente ma se c'è corrente vi garantisco che si produce campo elettromagnetico è una legge fondamentale della fisica questa non è una fantasia dello spaggiare e allora cosa vuol dire? è che il mio cuore attenzione cosa vi dico il mio cuore che fortunatamente batte quindi fortunatamente in effetti esprime una corrente questa corrente produce un campo magnetico che raggiunge tutti voi e voi cosa fate? State a ascoltarmi, come avete ascoltato Giorgio, con molta attenzione, e sulla base delle cose che io sto dicendo, voi risuonate sulle cose che io vi sto dicendo. Il mio cuore emette campo elettromagnetico, il vostro cuore riceve il segnale poi può dire ma chi se ne frega non sono sulla stessa gamma di frequenza è come se il vostro cuore fosse una radio io, io trasmetto ma se voi siete in sintonia risuonate su quello che io dico e il cervello l'ha rifatto vedere lui il cervello emette campo elettromagnetico ma certo perché? È perché io faccio l'elettroencefalogramma, metto degli elettroiguie e guarda caso, vedo una corrente e la corrente produce il campo elettromagnetico. Ma voi a medicina avete sentito qualche dono che vi ha detto questo? Io ho preso un mio primario, mi sono divertito, Era un cardiologo primario di cardiologia e a questo punto viene da me e dice scusi professore, perché lei mi ha convocato? È perché c'è un'idea. Lei prende un elettrocardiogramma. Sì, certo, fa la diagnosi con l'elettrocardiogramma lei, eh? Sì, eh, e come fa a farla diagnosi? Eh, in funzione della forma, in funzione della frequenza, in funzione dell'ampiezza. Ah, allora, guardi, senta, se mi permette, io le disegno un magnetocardiogramma. Quello mi ha guardato come se fosse diventato matto. E io sul suo elettrocardiogramma ho segnato lo stesso identico andamento, ma con delle linee incredibilmente più ampie. Ma ho detto, scusi, cosa si sta facendo? Ho detto, ma scusi, c'è corrente nel cuore? Sì. Allora io adesso gli insegno il magnetocardiogramma. Guardate che gli americani hanno fatto i magnetocardiogrammi. Perché in Italia noi non facciamo il magnetocardiogramma ancora? per questione di per, per questione di costo adesso arrivo là ah non torno a metà eh? ah. no ma siccome dopo devo parlare alla telecamera che devo dire una cosa importante allora voi capite bene che noi è come se fossimo un insieme di generatori di frequenze il mio fegato, il mio pancreas i miei polmoni, rene eccetera eccetera un generatore voi siete dei generatori ah ma questo è un aspetto diverso rispetto a quello che avete studiato voi eh? quello che abbiamo studiato noi molto diverso tutte le reazioni sono biochimiche Sì, e chi lo mette in dubbio sì è vero ma chi ti garantisce la reazione biochimica e io non ho tempo di spiegarvelo perché ho soltanto mezz'ora di tempo è l'acqua del corpo umano e dentro l'acqua del corpo umano nasce il campo elettromatico non ho tempo di spiegarvelo ma durante le mie lezioni lo spiego lo dimostro quindi è vero che le reazioni biochimiche avvengono certo sono sacrosante chi te lo mette in dubbio ma la domanda è ma come cacchio fanno ad andarsi a incastrare al momento giusto al tempo giusto per fare la reazione giusta ma chi è Gesù Cristo? chi è il regista di tutto questo? ecco il problema vero ecco perché la medicina è, è, è fatta di grandi cose ma anche di cose che ci permettono di non capire fino in fondo il valore della medicina e grazie a noi, grazie a quelli che stanno facendo questa cosa, che hanno studiato un aspetto molto diverso e io faccio questo esempio, ma guarda questa mano qua, ma guarda, e ma scusa ma tu perché continui a guardare questa parte della mano? Eh, eh, scusa, eh? guarda anche questa e eh, questa è profondamente diversa da questa, è vero ma non puoi dire che non è la mano dello spaggiari questo qua è un aspetto diverso e tu continui a guardare questo e sbagli meglio non sbagli trascuri non hai tutti gli elementi ma se guardo di qui allora guarda io continuo a dire ai miei amici e colleghi guarda anche di qua allora che cosa vi devo dire? ecco qua ecco qua ma cos'è che c'hai in mano tu? Ma, ma guarda non lo so eh, però adesso lo, la studio ve la descrivo ma questo qui sembrerebbe quasi guarda Sembrerebbe quasi un filo avvolto, eccolo qua, guardate, seguite il mio dito, un filo avvolto e poi quando finisco di avvolgerlo io torno indietro e faccio un avvolgimento esattamente al contrario. Beh, allora dal punto di vista fisico ho detto non faccio una lezione, eh, vuol dire che io produco... Un campo elettromagnetico dovuto al fatto che giro così e poi dopo un campo magnetico che produco, che gira esattamente il contrario. E allora uno può dire, beh, allora scusa, quella roba lì eh, genera un campo elettromagnetico zero, nullo. Hai ragione, perché in effetti se c'è un campo magnetico che va in una direzione, crea un campo magnetico in direzione opposta, la risultante è zero. No signore no signore e qui mi piacerebbe e dovremmo scrivere anzi l'ho già scritto l'ho scritto esattamente un anno fa e se qualcuno sa un po' di matematica vi dimostro che quando due onde che generano campo elettromagnetico vanno in controfase la risultante non è nulla ma nasce un campo che noi chiamiamo in un modo diverso dal campo elettromagnetico che si chiama un'onda scalare ma questo solo per cultura vostra lo dico e che ti permette di avere la possibilità di rilevare delle informazioni, quale informazioni? è quella ad esempio che Giorgio ha detto prendendo tre capelli tre capelli rappresentano un marker biologico importante bene, che fai? la metto qua eccolo e questa è una bobina abbiamo detto, una bobina particolare eh? ho detto che comincia va da una parte e poi ritorna beh e che cos'è? in grado di... il capello fa risuonare poi ritorniamo da capo eh, ma noi siamo sistemi risonanti. Sì, attenzione, eh? attenzione a cosa vi dico. Ma tu il capello, che cosa ti dà? Il bulbo che cosa ti dà? Ti dà quello che noi fisici chiamiamo lo spettro di frequenza. Eh, che parola difficile, madonna, spettro di frequenza. Cosa vuol dire spettro di frequenza? Vuol dire che il mio fegato, il mio pancreas il mio rene, la mia C1, la mia C2, la mia C3 emettono dei segnali, l'avete visto, delle frequenze. La somma di tutta questa roba si chiama spettro di frequenza. Ma lo spettro di frequenza può anche essere modificato dalla presenza, l'ha fatto vedere in una bellissima slide, del fatto che io sono incacchiato, nel fatto che io sono felice, nel fatto che io ho mangiato una roba che è stata una porcata. Tiene conto di tutti questi parametri, compreso gli inquinamenti. Ah, caspita, allora il mio spettro di frequenza varia in funzione dell'ambiente e quando io dico l'ambiente ci de metto dentro tutto compreso le relazioni sociali compreso le preoccupazioni compreso il fatto che adesso a ottobre ci faranno di nuovo le vaccinazioni per cui siamo tutti così cambia lo spirito di frequenza cambia ma attenzione e qui eh, sottolineo quando io prelevo i tre capelli adesso che sono le 10 10 è lo spettro di frequenza di quel momento lì è la memoria di tutto quello che è avvenuto nel mio organismo in quel momento lì se io lo prelevassi fra dieci minuti uno dice eh, ma non è uguale è certo che non è uguale perché? è perché lo spettro di frequenza è un qualcosa di dinamico che fermo nel momento in cui io prelevo il capello allora cari amici questo è il vero discorso e ha fatto bene a, a metterlo sottolineato che sono io che faccio la diagnosi e perché utilizzo lo strumento di risonanza magnetica? e perché utilizzo l'ecografia? E perché utilizzo l'esame del sangue? È eh, perché poi arrivano a me. E io, sulla base di quello che vedo, sulla base di quello che interpreto, eh, faccio esprimo una diagnosi, non lo esprime lui. Lui è uno strumento di supporto alla diagnosi. E cosa succede allora? Che il mio capello in quel momento, all'istante 10, sono le 10-5. E mi danno lo stato del, dello spaggiare in quel momento qua. E caspita, ma l'ospedale è grande, è grande, è grande. E ma come fa a interpretare uno spedro così grande? Ma se noi non avessimo sistemi informativi, informatici pazzeschi che sono in grado di elaborare in tempi brevissimi tutto lo spettro. E, e cosa fa? Eh, il mio spettro arriva, va, va dall'altra parte, io dico va in Austria, va, va in Germania, va all'altra parte del mondo, via internet. E lì cosa ci sarà? Un centro di elaborazione di dati che confronta il mio spettro di frequenza, il mio, il vostro spettro di frequenza con tutti i segnali che sono dentro là e che vengono immediatamente confrontati. Ecco, strumento meraviglioso. Ma chi l'ha fatto questo strumento? Ma un genio, dei matematici, dei fisici, non dei medici, non dei medici la risonanza magnetica nucleare di cui ha parlato lui, il collega non l'ha fatto un medico l'ha fatto un gruppo di fisici non perché i fisici sono più bravi dei medici non perché i fisici sono più bravi dei biochimici, no? ma perché l'insieme delle persone ognuno con la propria capacità ognuno con la propria cultura la medicina oggi deve essere per forza multiculturale qui c'è un esperto di agopuntura io parlo di energie e eh, figurati te e lui cosa fa? lui cosa fa? se non infilare degli spillini degli spilloni da qualche parte e dire modifico la situazione dell'energia oh! e noi dicevamo ma no, ma guarda così qui ma guarda l'energia L'energia è quella lì, guarda, l'energia è quella del sole. No, l'energia è la sua. E noi dicevamo che quel tipo di medicina là, che l'abbiamo chiamata medicina orientale, non c'entra niente con la medicina nostra occidentale ma la medicina è una amici la medicina è una vuol dire che lui ha una conoscenza molto più ampia rispetto alla conoscenza della medicina orientale e occidentale le ha unite tutte e due che è quello che faccio io ecco allora la presentazione che io gli ho fatto nel dire che, che quando scriveremo per tutti voi un pamphlet che è già pronto ma non ancora stato stampato in cui faremo vedere che dietro questa semplice bobina ci sono studi matematici che dimostrano quello che io ho cercato di rappresentarvi con questa mia breve introduzione ma lo sviluppo matematico Qua è uno sviluppo che fa vedere come i fisici, i matematici sono, sono riusciti ad ottenere una cosa meravigliosa. E d'altra parte vi devo dire, e concludo con questa battuta. Vedete, sono uno studioso di Einstein, Certo, la fisica quantistica, la medicina quantistica. Ma Einstein ha raccontato che una volta all'anno un certo Solvay, lo conoscete tutti, eh, c'è ancora l'impresa Solvay che è una importante industria chimica, <coughs> riuniva i fisici di quel tempo univa Perché lui aveva, pur essendo un chimico, era innamorato della fisica. E allora chiamava tutti questi personaggi, tutti hanno preso il Nobel, tutti hanno preso il Nobel. Quindi, volete qualche nome? Sì, Einstein, Curie, Heisenberg. Tutti, no Bohr, tutti hanno preso il Nobel. E, e, e lì facevano questi convegni, in questo grande hotel di Bruxelles. E devo dire a questo punto arrivavano anche a, a usare parole dure perché quello che diceva lui eh, non era quello che dicevo io quindi io contestavo lui lui contestava me quindi insomma eh, c'erano momenti di grande tensione tra questi geni d'altra parte la fisica quantistica è qualcosa che va molto in là e quindi è chiaro e diventa difficile e insomma, diceva nel momento di di riposo, eh, noi ci riposavamo e dicevamo, ma insomma, a Bruxelles in quel momento lì c'erano le streghe, facevano, siamo all'inizio del Novecento, e eh, quindi si riunivano le streghe, e anche le streghe, quando si riunivano, ognuno tirava fuori la propria pozione, le proprie stregonerie, e anche loro si prendevano quasi per i capelli, allora gli stai facevano questa considerazione beh mi sembrava che insomma nel, nell'incontro che abbiamo avuto oggi era quasi proprio un incontro delle streghe noi parliamo di concetti che sembrano essere delle strogonerie io ve le ho dette che dietro la massa c'è energia e che l'energia si esprime con onda e che il parametro fondamentale di quell'onda si chiama frequenza ve l'ho detto Eh, ma questa qui è stregoneria No, questa è scienza. Allora concludo dicendovi che se Einstein, che era il che mi sta guardando, diceva che in fin dei conti gli incontri erano quasi da stregoneria, io oggi vi ho presentato, essendo uno stregone piccolo così, dei concetti che sono da stregoneria. Grazie a tutti. meraviglioso prof